buongiorno si vede il logo guten tag eh, this is the 40 hours Assange marathon questa è la maratona della 24 ore per Assange Se la 24 ore per Assange questa è la 24 ore per assange siamo qua in diretta con eh, simona maggiorelli dalle zaccaria Maurizio torti e patrick boylan e io sono olivia Turchè e darei la parola a simona maggiorelli per una breve spiegazione di questa iniziativa. Grazie, Simona. Grazie, Olivier. Buongiorno a tutti. Io sono Simona Maggiorelli di Left. Sono molto. Onorata e emozionata di essere qua questa mattina a darvi il benvenuto ehm, in diretta per questa folle, visionaria impresa di, eh, collettiva di fare una maratona per la liberazione di Giulia Zanja. Come sapete, il fondatore di, di Wikileaks è ingiustamente incarcerato a Belmarsh, rischia 175 anni di carcere se eh, andasse avanti, avesse seguito l'estradizione negli Stati Uniti e eh, Julian Assange non è una spia, al contrario, è un giornalista, un giornalista che ha lavorato eh, nel, nel modo più alto dell'interesse pubblico, perché noi sappiamo no, che varie sentenze anche la Corte Europea dice che se un giornalista entra in possesso di documenti che sono di interesse pubblico ha l'obbligo di pubblicare e questo ha fatto Julian Assange con, Viki, con tutta la sua rete di collaboratori di Wikileaks poi facendo eh, collaborazioni con giornali internazionali che hanno vagliato criticamente le notizie che lui ha diffuso. Senza il suo lavoro non saremmo eh, in grado non avremmo mai saputo o perlomeno non così velocemente dei gravi i crimini di guerra commessi da stati come anche gli Stati Uniti per esempio in Iraq oggi durante la lunga maratona vedrete quel video fondamentale che, fa, che è Collateral Mard è un video durissimo in cui si vede l'uccisione di civili inermi eh, in Iraq da parte eh, dell'esercito statunitense poi si, mh, ha permesso di svelare eh, le, eh, gli imprigionamenti illegali a Guantanamo senza processo, senza stracci di prove e quello che è successo nelle carceri di Abu Ghraib e così in avanti Quindi noi come cittadini, come attivisti, come giornalisti, intellettuali, artisti insomma abbiamo fatto eh, ci siamo messi insieme per fare massa critica chiedendo la liberazione eh, di Julian Assange e, e, e questa avventura insomma è cominciata un po' come una catena umana poi a poco a poco eh, è cresciuta tanto oggi nel programma, brevissimamente, il programma è immenso eh, come vedrete collegamenti da tantissime città del mondo, Londra Melbourne, da Taipei ecco nel giorno in cui si, si apre il congresso del Partito Comunista um, e da tanti spazi anche diversi piazze, redazioni, biblioteche galleggianti eh, e così via. Nell nella lunga maratona di oggi vedrete anche personaggi ehm, noti e meno noti vi segnalo in particolare l'intervista a Noam Chomsky questa sera e ovviamente anche l'intervista a Stella Morris, l'avvocata che è compagna eh, di Jonathan Sanchez sta portando avanti estremamente con, con, con grande coraggio la battaglia. Ma poi, insomma, i nomi potrebbero essere tanti. Ricordiamo anche la Federazione eh, della Stampa, il Sindacato dei giornalisti e, e poi anche, direi, ehm, tra gli altri. Ehm, se posso fare qualche nome, eh, Vauro, Bergonzoni, Monio Vadia eh, e tanti tanti altri. Io non, non, non, non proseguo perché la maratona come vedrete è molto molto serrata e speriamo eh, che stiate tutti con noi fino, fino alla fine. Grazie. Grazie. Eh, sì. Adesso passerei direttamente la parola al collega e compagno d'avventura Patrick Boyland di Free Assange Italia e curatore di un bel libro. Patrick, microfono, please. These are the technical difficulties. Uh, no, my. Go ahead. The phone is on. You come on, can't come hear on. me? Yes, come on. Okay, so I said, so we're starting, uh, uh, we're doing a live direct broadcast from 50 odd cities around the world to ask all together for the, uh, the liberation of Julian Assange. What we're doing actually is trying to break the barrier, the silence barrier, because the name of Julian Assange has been silenced in the media for too many years. victimized by a campaign of uh, de defamation launched by, you can imagine who, And uh, we want to break that silence barrier by getting people to act and speak for Julian Assange. Last week in London, there was a human chain around the parliament. More than 7,000 people showed up, even if there was a strike, uh, transportation strike, showed up from around the world to circle parliament and tell the parliamentarians that Julian Assange is a political prisoner. His question is not a juridical question, it's a political question. And uh, so things are moving now. That was one sign. Today, the 24-hour uh, marathon that brings together people from 50 cities around the world is another sign that things are changing. We're, we're beginning to break the silence barrier and get people to talk about the case of Julian Assange. And now is the moment, because Julian's lawyers have presented an appeal to the high court, British High Court, asking them to revise the initial trial. Will they do so? Will they accept to, look, uh, to reopen the initial trial? We'll know in one month time or two months time in the end of October or maybe in November. If they say no, then Julian can be extradited because the Ministry of um, the Interior, the, uh, the, uh, uh pretty, Patel signed the executive order on the 17th of June, last uh, 17th of June. But we have the hope that the, High Court will say, yes, we can reopen the case and examine it, and that will give us a few more months. But in any case, now is the critical time to make our voices heard. As of now, for the next few months, we must make our voices heard. That's our contribution as 24-hour Assange Marathon. Now, I give the floor to the next speaker. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, ci siamo ritrovati di nuovo dopo quasi, quasi due anni, dal 14 di gennaio del 2021, quando eh, appunto abbiamo eh, raccontato quello che stava accadendo a, eh, a Julian Assange, la sua storia molto, eh, molto intrecciata, molto articolata. Questo è un periodo molto intenso. Eh, ricordiamo appunto che pochi giorni fa, la settimana scorsa, Uh, tantissimi attivisti, tantissime persone solidali, appunto ancora giornalisti personaggi della politica uh, della cultura hanno circondato con una catena umana uh, Londra, uh, con una partecipazione veramente impressionante oltre 5.000 persone ecco questo è un periodo in cui uh, la storia di Assange um, non sappiamo naturalmente se sta arrivando a un finale, naturalmente noi ci speriamo a un finale uh, molto positivo più che positivo, cioè quello che Uh, Julian Assange possa essere uh, libero immediatamente adesso uh, e possa appunto ritornare a quella che è la sua vita, una vita ricchissima uh, di impegni di, di straordinarie battaglie uh, di, di straordinari obiettivi uh, ritornare appunto con la sua famiglia uh, con Stella Morsi e sua moglie raggiungere i suoi, uh, i suoi figli ecco, dal 14 gennaio del 2021 con uh, uh, una nostra prima grande straordinaria maratona, eh, eh, è successo un po' di tutto, sono trascorse eh, tantissime storie, sono trascorse tantissime eh, articolazioni per quanto riguarda eh, sia nel discorso eh, della procedura penale, sempre più completa, di cui naturalmente possiamo dire assolutamente incredibile, assolutamente incomprensibile anche l'atteggiamento appunto del Tribunale di Londra in cui detiene ancora oggi, eh, dopo tre anni, eh, Julian senza alcuna... Eh, Uh, alcuna motivazione, non è accusato di niente e quindi questa problematica, questa richiesta degli USA che lo vogliono a tutti i costi uh, nelle loro prigioni, Ecco, questo è quello che uh, anche con questa giornata, con questa maratona, con questa giornata meravigliosa, a cui naturalmente come già si è detto ci sono state migliaia e migliaia di adesioni, uh, la giornata sarà molto Uh, ritmica, ci saranno uh, appunto come uh, già è stato detto diversi interventi dalle parti del mondo credo che la cosa migliore sia quella di, uh, di seguire, di seguire attentamente uh, sulle nostre tre piattaforme che poi dopo uh, verranno spiegate, ma se andate uh, sui siti e se seguite uh, appunto il sito di presenza uh, di Ottolina uh, e di Terra Nuova Edizioni eh, ma tante altre testate giornalistiche uh, in cui sono diffuse tutte le informazioni per seguire con comodità eh, e con meraviglia, mi raccomando, e con la vostra partecipazione. Eh, la storia di Julian Assange non è finita qui, noi il 14 gennaio del 2021 avevamo promesso che avremmo continuato e che un, con coraggio e determinazione anche oggi siamo eh, qui per continuare questa importante battaglia. Eh, che cosa succederà? Eh, questo dovremmo naturalmente deciderlo insieme, dalla catena umana, di londra alla giornata di oggi eh, questo sarà naturalmente il tema eh, che eh, comparirà eh, più volte proprio quello di eh, che cosa poter fare e come proseguire per arrivare fino alla fine cioè quello che è l'obiettivo della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica di tantissime organizzazioni di tantissime persone che chiedono chiedono con determinazione la libertà di julian assange eh, più avanti appunto altre persone eh, molto più competenti eh, rispetto a delle eh, competenze specifiche, ci spiegheranno eh, gli aspetti legali, eh, ci spiegheranno gli aspetti anche eh, eh, di salute, sanitari eh, brutta notizia di pochi giorni fa che appunto la salute di Julian Assange naturalmente dopo tre anni rinchiuso eh, in una cella di poco più di 2-3 metri quadrati è, è comunque naturalmente una tortura, tortura che naturalmente è, è, è stata denunciata da, uh, da esperti, da una commissione uh, sanitaria e non è accaduto niente, quindi ci sono questi, uh, uh, questi episodi, queste storie assolutamente incomprensibili di cui uh, questo mondo di quattro politici e, e di qualche eh, paese egemona, ma possiamo dire tranquillamente degli USA, che si sono così interstarditi che vogliono assolutamente Assange sul loro territorio. Io a questo punto eh, introduco la nostra carissima amica eh, Dale, e eh, anche lei nel, nel team, eh, in questo grande collettivo che eh, sta dando vita eh, pian pianino e con grande coraggio a, a questa giornata meravigliosa. Ciao, Dalia, e benvenuta. Ciao, Maurizio. Ciao a tutti. E a tutte, anzi, prima a tutte che e poi a tutti. Eh, hola a todos lo, lo compañeros e la compañeras eh, de Spagna e de Sudamerica. Un saluto, un saluto. E, e niente, io voglio dire, volevo appunto ringraziare i compagni e le compagne eh, spagnole e, e sudamericane che sono intervenuti intervenute in questa 24 ore. Ricordarvi anche che eh, l'evento di Left, eh, saluto tanto anche Simona, eh, anche lei parte del, del cuore e del motore di questa maratona, e l'evento di Left, eh, che andrà eh, dove, dove io anche sarò dalle 18 alle 20:30, lo potete seguire in diretta anche sui canali della rivista Left, quindi sulla pagina Facebook mh, anche di Left e niente, quindi un ringraziamento nuovamente a tutti i compagni e le compagne spagnole e sudamericane che sono intervenuti in questa maratona e di cui vedremo video e vedremo materiale. E volevo appunto concludere eh, diciamo questo mio intervento leggendovi questa poesia che ho scritto per uh, Julian e Stella che Patrick ha tradotto in inglese e abbiamo dato anche a Stella non potranno mai farti morire Julian perché la libertà non muore perché la verità non muore perché sarà sempre più forte l'amore e abbiamo ancora storie da raccontare te e stella da difendere mari, cieli e terre da narrare perché mai perché mai sarà più forte il potere Julian mai sarà più forte il potere su tutta questa nostra umanità, su tutta questa nostra ragione. Libertà per Assange. Grazie. Grazie, Dale. Eh, nada. Voilà. <ride> Vous avez compris che ce direct se déroule come ça: cest à dire chacun parle dans sa langue. Les langues principales de cette directe sont l'italien, le français, l'anglais et l'espagnol. Il y aura dans certaines vidéos des, des sous-titrations, mais ce n'est pas évident. Et donc, on va faire une petite petit excursion vers la nation humaine universelle. Et, et, et peut-être aussi un peu dans la tour de Babel. Ehm, bene, lo ripeto in spagnolo, per lo che non entendono un francese, en eh, entendono che questo dialogo si basa in quattro idiomi: in italiano, in spagnolo, in francese e in inglese, e che cada uno habla su idioma, e che questa è una contribuzione a una nazione umana universal, eh, una torre de Babel, dove i pueblos se conoscono, se cruzano eh, se quieren, no se hacen la guerra, y no se, y viven en paz. Bueno.